Grazie Presidente. Premetto che per quanto riguarda il, um, le argomentazioni sui criteri di valutazione siamo d'accordo, ovvero il, eh, ogni bando è, è migliorabile e, e naturalmente se è possibile dare delle indicazioni per far sì che i bandi pubblicati rispecchino di più quelli che sono i criteri stabiliti dal regolamento siamo pienamente disponibili a, a lavorare insieme anche perché appunto il regolamento è stato scritto recentemente e, e quindi l'abbiamo votato favorevolmente credo soltanto il gruppo della maggioranza l'ha votato favorevolmente questo significa che appunto su quei criteri noi ci crediamo e, e il problema è che è emerse già a suo tempo, quindi un anno fa quando discutemmo in aula del regolamento, è proprio su quanto la politica possa andare a eh, incidere sul, eh, sui criteri. Quindi la distinzione alla quale accennava anche il consigliere di Fratelli d'Italia. Eh, la distinzione tra azione di indirizzo politico e eh, di gestione amministrativa eh, è importante e in occasione dell'aggiornamento del regolamento ricordo perfettamente il parere negativo da parte degli uffici sulla proposta di andare a inserire dei punteggi eh, specifici perché appunto si tratta di attività eh, di competenza della dirigenza e quindi eh, ai noi sulle mozioni non abbiamo i pareri di regolarità da parte degli uffici in questo caso sarebbe interessante averlo perché la mozione probabilmente, io sono convinto che stia chiedendo qualcosa che non, che non è consentito e, e quindi magari Presidente eventualmente ragioniamoci sulla possibilità in alcuni casi sulle mozioni di chiedere un approfondimento al segretariato perché ecco un, un, eh, sono assolutamente certo che questa mozione avrebbe il parere negativo e, e quindi un, eh, una, una indicazione da parte della politica su un'attività amministrativa non, eh, non è consentita e detto ciò ovviamente la preoccupazione per quanto riguarda l'attività ehm, da programmare per il prossimo anno è condivisa e da questo punto di vista, tenuto conto anche della riapertura dei termini, eh, siamo già in, in contatto sia con il concessionario sia con gli uffici per evitare che si giunga a un'interruzione e quindi per quanto riguarda l'assicurazione la, all'attuale all concessionario di gestire per almeno... Mh, poter portare a conclusione l'intero anno sportivo che verrà siamo pienamente d'accordo e anzi siamo già in, eh, ci siamo già attivati per arrivare a raggiungere questo obiettivo nella mozione specifica il, voteremo eh, no per i motivi che ho detto, perché secondo noi il, eh, la richiesta non, eh, si pone in contrasto con, con quanto stabilito dal, dal Tuel e quindi l'indirizzo politico non può arrivare a, eh, a determinare il, eh, quello che deve essere scritto nei bandi pubblicati del, negli, nei nostri avvisi pubblici. Grazie.